Sì, grazie Presidente, molto meno. Io volevo ringraziare i proponenti di que, que, per questa delibera molto importante per la velocità con la quale è stata redatta ma soprattutto con la tempestività con la quale sono state trovate delle soluzioni a questo problema enorme che ci ha consentito a tutti noi di poter continuare a svolgere il nostro, il nostro compito. Concordo con i colleghi che l'Aula è oggettivamente insostituibile, che ha una caratteristica per cui eh, l'interlocuzione anche tra forze politiche è ben più agevole di persona piuttosto che con questa modalità, per cui e poi diciamolo anche la uh, sacralità dell'Aula uh, della, uh, dell in cui noi abbiamo l'onore di rappresentare i cittadini romani è tale che veramente non, non si, possa, come dire, ehm, si possa tornare indietro o mettere da parte io sono intervenuto comunque per, anche per un altro motivo in particolare ben capendo che ehm, l'aula ha una sua importanza ed è bene che noi ehm, releghiamo solo a momenti eh, effettivamente necessari il dovere effettuare le, eh, le aule in, da remoto, io eh, personalmente ho un'idea eh, completamente ribaltata per quanto riguarda le commissioni, io credo che sia utile dirlo anche in quest'Aula, quest le commissioni da remoto hanno una trasparenza, una opportunità di, per i cittadini di poter eh, partecipare, una facilità e una gestione tale che è, è, è diametralmente opposto il giudizio rispetto alla alle aule svolte in videoconferenza, è assolutamente positivo il, la, la positiva la sperimentazione che abbiamo effettuato con le commissioni, io ho anche dei cittadini che sono molto contenti di questo, anche perché adesso i video vengono pubblicati eh, in forma registrata sul sito di Roma Capitale, per cui se qualche cittadino interessato non, è stato, eh, né, non era nelle condizioni di poter assistere alla Commissione, può rivedere tutta quanta la Commissione, per cui da quel punto di vista noi dobbiamo necessariamente continuare su quella strada e ci dobbiamo continuare con determinazione, cosa diversa invece l'Aula dove io condivido pienamente la, il giudizio che hanno dato i colleghi che sono intervenuti prima di me. Concludo ringraziando ancora i proponenti di questa proposta di delibera e ovviamente il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questa eh, proposta di delibera, grazie.